buongiorno ragazzi anzi buonasera a tutte e buon... buonasera a tutte anzi perché buon pomeriggio ormai è passato quindi vabbè allora niente ragazze come state spero bene allora è la l'ultima volta che registro sto video perché ogni volta che registro sto video ho poca memoria nell'altro telefono per l'iPhone 7 quindi provo questo qua lo Xiaomi Mi 11 Lite da 128 GB sì dunque come state stavolta lo farò corto perché non voglio di, di, di editare troppo il video quindi non farò troppi giri di parole e niente allora ieri sono stata in posta e ho fatto un sacco di cose e poi ho preso un caffè sono andata al centro a un centro di aggregazione con una mia amica barra pedagogista e che è andata un po' con lei, ho socializzato, ho socializzato con lei e, e basta e poi siamo andati in posta a fare lo speed ma nulla da fare allora le password le ho le mail ce l'ho, ma non riesco ad entrare nel sito delle poste non so cosa sta succedendo non riesco ad entrare nel sito delle poste quindi quando ogni volta mi sa che mi tocca andare o lunedì prossimo o eh, non lo so vediamo, se non è di o mostri o venerdì vediamo. E quindi niente ragazze, era solo per dirvi che praticamente eh, ho bisogno di, di, di fare di fare questa registrazione. Al, cioè, allora, mi sono registrata al sito delle post italiane, però non mi riesci di di entrarci, quindi non lo so perché, di, di accedere a avere libero accesso alle sito, al, posto, alle, al sito delle poste italiane con la mia password e le mie mail, non lo so perché, boh, vabbè. ho ritentato più volte niente a fare oppure ho pure scaricato l'app, nulla, boh, vabbè e, allora, ero vestita con un kimono ieri, kimono con l'incluso cappuccio, un cappuccio e più questa borsa qua che è sempre, la solita borsa, questa qua con i manici e l'altra collina, vedete questa qua è bellissima, la adoro vedete, sempre questa cosa, sai? Eh, si sì, ragazze, mi piace molto la utilizzo, poi come trucco aveva Lip: allora trucco avevo le sopracciglia e eh, le sopracciglia per le uniformate con la matita con il mosse con i matettine che vedete sempre voi, se mi avete visto nell'altro video che vi linkerò da una parte o nell'info box non lo so e un po di correttore un, un filino di correttore dell'infallibile dell'Oreal eh, Casmi 327 ovviamente tutti, tutti no, i prodotti che vi ho citato fin, che vi sto citando finora ve me li metto qua sotto l'info box quindi cliccate nel menu tentino che si trova qui nel, nel triangolino non so se la destra o la sinistra comunque comunque Niente, eh, vi dicevo, ho fatto un po' di mascara. Ho applicato e eh, un po' di bronzer. Rimmel, Rimmel mascara e Rimmel bronzer. Basta, null'altro. Come scarpe, avevo le Nike eh, ieri. e Oggi, eh, sono vestita. Come potete vedere, ho i miei soliti pantaletti della bon Prix. E questa maglia della Bombrix. Questa è anti sudore, però ce la sapete. ve l'ho detto, migliaia di volte. E vabbè, e niente. Quindi ragazze, eh, dal fatto che finalmente sono riuscita a fare questo video, eh, non ci voglio girare troppo, troppo intorno. Eh, tra un po' il mio compleanno, ma non credo che lo festeggerò in diretta con voi. Vediamo cosa posso fare. Se lo festeggio in diretta con voi, oppure no. Vediamo, non ne ho idea. Un bacio non l'ho detto all'inizio lo dico adesso mettete un bel like commentate non lo editerò lo edito così com'è e ciao a presto un bacio